Ciao a tutti, benvenuti al Barbatrucco Matematico, qui parliamo di matematica e di fisica. È un canale rivolto principalmente a studenti delle scuole superiori, ma non solo, anche a tutti i curiosi di scienza in generale. Qui vedremo la teoria, faremo degli esercizi, eh, vedremo alcune curiosità di matematica e di fisica e poi parleremo anche un po' di storia, storia delle idee, di quelle persone e delle opere eh, che hanno reso grandi eh, queste discipline. Io mi chiamo Gaetan Dalla Vedova, sono astrofisico, musicista, e eh, originario di Verona. Oggi vivo a Brest, in Bretagna, dove insegno e eh, faccio musica. Vi saluto con eh, il modo di dire qui: Bretone, che navo, che significa arrivederci in Bretone. Che navo, alla prossima!